la guerra è insita nell'uomo se la guerra è insita nell'uomo probabilmente tutti gli uomini non potranno mai smettere di fare guerre la guerra non è un qualcosa che è insita nella natura dell'uomo Infatti vi sono alcune civiltà tipo quelle schimese che non conoscono la guerra molti storici fanno iniziare le guerre con la nascita della proprietà privata. La nascita della proprietà privata avviene nel Neolitico, quando gli uomini iniziano a coltivare. L'agricoltura ha, fra i suoi aspetti negativi, la nascita della proprietà privata e, di conseguenza, la nascita dei primi conflitti fra uomini sedentari uomini che sono rimasti ancora nomadi ciao al prossimo video vi aspetto